per rispondere a questa domanda basterebbe leggere un po' di articoli sul giornale quando ad esempio prende fuoco una fabbrica che produce pvc in questi casi puoi notare che anche i sindaci dei paesi raccomandano di tenere chiuse le finestre di non mangiare frutta e verdura che sono fuori per settimane ecco perché il pvc se quando è allo stato normale cioè quindi non normale utilizzo ci sono delle ricerche che dicono che tossico altre no quando viene incendiato quindi quando è in uno stato di combustione sviluppa dei fumi Altamente tossici, altamente nocivi. Ad esempio, cioè, respirare il fumo del PVC all'interno di una casa che ha preso fuoco in un incendio, ti dà veramente molto meno tempo per riuscire a uscire in da quel tipo di incendio. Altri materiali, oltre a sviluppare meno fumo nero, lo sviluppano a temperature molto elevate. Uno dei limiti del PVC è la bassissima temperatura di, di punto di fusione. Infatti basta un piccolo incendio per fare prendere fuoco sul PVC. Poi diciamo i difensori del PVC diranno che il pvc non è, non è autocombustibile nel senso prende fuoco solamente mentre c'è la fiamma lì sì, ok però se c'è un incendio e mentre c'è la fiamma c'è e gli effetti sono devastanti per l'uomo quindi è assolutamente tossico in caso che ci sia un incendio se vuoi sapere invece eh, quale tipo di infisso è meglio utilizzare scegliere a casa tua e sei una persona che abita lontano la bisacchi quindi non ti possiamo servire direttamente puoi approfittare del servizio di consulenza con il sistema bisacchi se vuoi saperne di più